Allora, miei cari amici, è con molto piacere che abbiamo ai nostri microfoni Simone Di Matteo. Tutti quanti voi lo riconoscerete, tantissima esperienza televisiva. Diciamo la, la più importante perché i reality sono quelli Beh, che sì. le persone più amano. Pechino Express. E poi hai questo tuo personaggio, questa tua rubrica un po' particolare, l'Irriverente. Sì, sì, dove il bacchetto è ogni settimana su Ora Settimanale quindicinale io spio e su M. Press, M. Social Magazine, che è una rivista online, dove bacchetto i VIP, diciamo, anche se non rivelo nulla, eh, io commento quello che loro fanno in tv. Scusate, sono un po' influenzato, non ho parola suina, eh, tranquilli, è giusto un'influenza stagionale. Sai che bisogna, bisogna fare attenzione quando sì, in questo sì, periodo uno dice eh, che è beh, influenzato certo. perché non tira be bell'aria. Ma ci vuoi l'ultimo personaggio VIP che hai commentato? Beh, commento tutto. Adesso sto commentando il grande fratello VIP di Alfonso Signorini, e, però alcuni sono un po' incommentabili. Stasera sono qui perché insieme a Maria Monsè, che ancora non è arrivata, sì. presenteremo a, agli ospiti, ai nostri amici La vita è una questione di verità, che è il libro che abbiamo scritto a quattro mani. Sì, Quindi una presenza qui a Sanremo Questa bellissima serata Al 55 a Milano Insieme alla grande Maria Monsè Che poi avremo ai nostri microfoni Sì, Se ci raggiunge presto. Qualche progetto possiamo svelare? qualcosa No progetto. io non svelo mai niente perché porta male Tu fai 3000 cose Io, sì, io sì. ti seguo in tantissimi sì, settimanali Poi collabori con tante mie amiche Quindi davvero complimenti per tutto ciò Grazie che fai Grazie mille E ti auguro una buona serata A voi